Buongiorno e benvenuti una nuova puntata di IF News, l'appuntamento che eh, fa il punto sulle principali notizie relative al fisco e al lavoro della settimana e butta un'occhiata sulla settimana successiva. La prima notizia, quella che apre un po' l'ultima parte della settimana che però è protagonista eh, della settimana stessa, è eh, l'approvazione della legge delega per la riforma fiscale 2023 nell'articolo ci sono le principali novità del testo in arrivo il consiglio dei ministri di ieri 16 marzo dà il via libera sul testo della legge delega per la riforma fiscale 2023 ci sono diverse novità in cantiere cambia l'IRPEF ma anche l'IRES e l'IVA e si riscrivono le regole del rapporto tra fisco e contribuenti in più di 24 mesi eh, si, sì, e darà vita ad un progetto di revisione del sistema tributario italiano. All'interno dell'articolo ci sono i numerosi eh, aspetti su cui si concentrano le novità. La legge delega approvata dal CDM riscrive completamente l'attuale sistema eh, tributario varato negli anni 70. Sono le parole del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, riportate dall'ANSA qualche minuto dopo il termine eh, dell'incontro del Consiglio dei ministri. Vediamo subito alcune delle novità riguardano le aliquote IRPEF già dal 2023 verso l'equità orizzontale della riforma fiscale. L'articolo è di Rosi Delia, uno degli obiettivi della riforma fiscale è la realizzazione di un'equità orizzontale, si comincia dalla riduzione di aliquote e scaglioni del sistema IRPEF dopo la revisione messa a punto dal precedente governo e in vigore dallo scorso anno. Le prime modifiche ci saranno già nel 2023 Secondo quanto anticipa il vice ministro all'economia e alle finanze Maurizio Leo all'indomani dell'approvazione della legge delega in consiglio dei ministri. Già da quest'anno dovrebbe prendere il via un nuovo meccanismo di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote più basse e riduzione degli scaglioni da 4 a 3 ma è solo l'inizio. Su questi aspetti si è concentrato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che è stato intervistato in diretta dal Quotidiano Il Sole 24 Ore, eh, oggi 17 marzo, il giorno dopo l'approvazione della legge delega in Consiglio dei Ministri. Tra le altre novità ci sono nuove aliquote appunto per l'IRPEF e flat tax e un punto sui tempi quando arrivano tra gli obiettivi della riforma fiscale 2023 c'è l'introduzione di nuove aliquote IRPEF un passo avanti nella direzione della flat tax ma quando arriveranno le novità previste dal disegno di legge delega approvato in consiglio dei ministri ieri la strada è ancora lunga Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ci sarà il passaggio in Parlamento e dall'approvazione parlamentare il Governo dovrà poi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega adottare uno o più decreti attuativi e nel temporale dei 24 mesi successivi si dovrà adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a rendere concrete e tangibili le novità che sono state inserite all'interno della legge delega. Tra queste novità c'è il concordato preventivo biennale, una delle misure in cosa consiste e come funzionerà, si tratta di un accordo tra l'agenzia delle entrate e i soggetti di minore dimensione per bloccare per due anni la base imponibile su cui pagare le eh, imposte in altre parole verrà formulata dall'agenzia delle entrate una eh, proposta che il contribuente sarà chiamato ad accettare e che implica il blocco della base imponibile il contribuente quindi dovrà pagare tassi in misura fissa senza una variazione misurata sull'aumento o diminuzione dei propri redditi eh, rimarrà invece inalterata l'applicazione dell'iva e i relativi adempimenti eh, Sull'IVA interverrà ancora una volta la riforma fiscale, all'interno dell'articolo ci sono eh, i dettagli eh, sulla eh, bozza e su come interverrà questa riforma fiscale rimodulando e eh, razionalizzando le aliquote e con un intervento sull'aliquota eh, zero e eh, diversi interventi anche sull'IVA di gruppo e su altri aspetti specifici. Altro protagonista della settimana è stato il super bonus, questa volta in particolare per le anticipazioni che ci portano un po' eh, a quello che caratterizzerà i temi di tipo fiscale nel prossimo futuro. Eh, nel convegno del 15 marzo organizzato da Eutecne eh, c'è stato il punto su quelle che potranno essere le misure che rientreranno negli adempimenti della legge di conversione del decreto 11 del 2023 si avvicinano correttivi proposti per l'edilizia libera, il sisma bonus acquisti, le onlus e le IACP eh, mentre si allontana la proposta di Abiance quella di permettere alle banche di utilizzare le somme in compensazione con F24 con parte dei debiti dei clienti. Buttando un'occhiata sul prossimo futuro eh, in vista c'è la scadenza del 31 marzo per le unifamiliari che però eh, sarà all'interno delle modifiche di cui parlavamo poc'anzi infatti è prevista la proroga al 30 giugno 2023 con buona probabilità arriverà l'approvazione dell'emendamento in commissione finanze della camera eh, che poi dovrà essere approvato da entrambe le camere quindi con la legge di conversione del decreto 11 del 2023 dovrebbe arrivare la proroga almeno al prossimo 30 giugno 2023. Il deputato De Bertoldi, che ha partecipato al convegno, ha dichiarato che si lavora anche per avere una proroga che sia spostata ancora di più in avanti. Queste dunque le principali notizie della settimana e i temi che potranno caratterizzare la settimana successiva e il periodo successivo. Per questo appuntamento è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà la settimana prossima, venerdì prossimo in particolare, sempre alle 13.30. Arrivederci!